Sport in Porto 2017, ottima riuscita della nuotata in mare organizzata dalla Bordighera Nuoto. Si è svolta sabato scorso, con un ottimo riscontro di critica, la quarta edizione nuotata in mare, nel contesto della manifestazione Sport in Porto, organizzata dal comune di Bordighera. Nonostante quest'anno i partecipanti siano stati solo 31 appartenenti alle varie categorie, la manifestazione si è comunque svolta nel migliore dei modi e con divertimento. Quest'anno si è sperimentato il nuovo percorso, che prevedeva la partenza dalla spiaggia libera dell'Arziglia, nuotata in mare per tutta la lunghezza del campo sportivo, oltre a percorrere ulteriori metri per arrivare alla spiaggia dell'Arenella. In totale lunghezza del percorso circa 600 mt. Per il prossimo anno, dicono gli organizzatori meno speriamo di avere maggiori adesioni e diamo già comunicazione che il percorso sarà ulteriormente rinnovato. La partenza della gara è avvenuta regolarmente alle ore 15,40 e si è conclusa con le premiazioni alle 17. Giovani Femmine 2005-2003, 1 grado classificata Rao Nicole, 2 grado classificata Clavio Sofia, 3 grado classificata Mastrasso Beatrice e 4 grado classificata Della Viola Gregori. Giovani Maschi 2005-2003, 1 grado classificato Cerruti Diego, 2 grado classificato Berno Samuele. 3 grado classificato Sfero Stefano e 4 grado classificato Zanotto Niccolo. Juniores femmine, 2002-1999, 1 grado classificata Capozucca Giorgia, 2 grado classificata Cuneo Stefania, 3 grado classificata Tedeschi Matilde, e 4 grado classificata Croese Virginia. Juniores maschi, 2002-1999, 1 grado classificato Zanotto Alessio, 2 grado classificato Westermann Thomas. Cadette femmine, 1998-1994, 1 grado classificata Capozzucca Lara. Cadetti maschi, 1998-1994, 1 grado classificato Tedeschi Lorenzo, 2 grado classificato Andreini Francesco. Master Femmine, 1988 a seguire, 1 grado classificata Sismondini Cristina. Master Maschi, 1 grado classificato Bonazzi Lorenzi, 2 grado classificato Cannistraro Marco, 3 grado classificato Muratore Claudio, 4 grado classificato Pinta Andrea.